Ok, salve a tutti e benvenuti Oggi vi spiego come trovare tutti gli aeroplanini Qui è la posizione giusta per trovare uh, tutti e tre Basta andare al uh, boschetto bisunto E troverete tutti e tre aeroplanini E poi una volta fatta questa uh, missione Andremo a fare quella dei ghiaccioli, ok? Quella dei ghiaccioli ai piedi per camminare per uh, 200 piedi Ok, dopo aver preso il primo aeroplanino, dirigetevi in questa casa uh, rossa, ho messo anche la posizione, poi distruggete questa uh, tenda e all'interno troverete un altro aeroplanino. Poi, dopo aver preso tutti e due, dirigetevi in questa uh, posizione e qui troverete l'aeroplanino che sta sotto l'albero di Natale. Ah, ok ragazzi, datemi solamente un secondo e poi andiamo a prendere, andiamo a fare la missione, quella dei ghiaccioli. Ok, qui dovete prendere un pupazzo di neve, lanciarlo e poi colpirlo e vi trasformerà i piedi in ghiaccioli. E potete così percorrere più velocemente e fare anche la missione come ho fatto io, percorso 200 piedi. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa uh, visione, spero tanto che il video vi sia stato utilissimo e ci tocca ancora fare altre missioni per questo evento, d'inverno e noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao!